Allora, riprendiamo, occupandoci del punto 2, io solo per non perdere questa query che avevamo realizzato in SQL, mi sono fatto per ora un metodo CreaGrafo2, no? che dicevamo che ci portiamo a casa come compitino, quello di provare in modo diverso, ho incollato qua l'altra query, solo per non perderla così almeno mi rimane nel progetto, ma invece adesso occupiamoci della parte ricorsiva. Allora, cosa dice? avendo fatto tutto ciò che abbiamo fatto eh, a questo punto l'utente può, può premere il pulsante Dream Team il programma deve trovare qual è questo Dream Team, definito come il team in generale non il Dream Team, un team è un gruppo di K piloti dove K è una costante stabilita dall'utente con apposita casella di testo che è questa qui quindi l'utente specifica K e, dato un valore di K, eh, in qualche modo definisce quelli che possono essere una serie di team potenziali, che sono un qualunque gruppo di K piloti, qualunque insieme, sottoinsieme di K piloti. Il, un team, guardiamo il punto D, è un team di K piloti che abbia il minimo tasso di sconfitta. Quindi vuol dire che devo esplorare tutti i possibili team di K piloti, per ciascuno di questi calcolare questo tasso di sconfitta e prendere il minimo. Cos'è il tasso di sconfitta? Lo definisce qua il punto C, il tasso di sconfitta di un team è definito come il numero totale di vittorie di un qualsiasi pilota non appartenente al team su un qualsiasi pilota appartenente al team. È contorto ma è semplice cioè noi abbiamo tutti i piloti, ok? poi ne scegliamo K, diciamo tu sei un team, voi quattro siete un team, se K uguale a 4, allora andiamo a contare quante volte un pilota del team interno di questi quattro, è stato sconfitto da un pilota non del team. Non mi importa se tra questi quattro eh, il primo ha sconfitto è il secondo, queste sconfitte non contano. Contano solamente perché siamo, facciamo parte dello stesso team. Contano solamente le sconfitte ricevute dagli altri piloti esterni al team. Quindi di fatto è come se voi vi immaginaste l'insieme di tutti i, i piloti, un sottoinsieme che è il team, e vado a vedere solamente gli archi a cavallo che iniziano fuori e finiscono dentro questo insieme, questo sottoinsieme. Hm? E devo calcolare il numero di vittorie di un qualsiasi pilota su un qualsiasi altro pilota appartenente al team. Quindi devo fare questa somma di tutte, che è dei pesi degli archi essenzialmente, cioè gli archi entranti che entrano da un nodo che non appartiene al team verso un nodo che appartiene al team, prendo il peso e sommo questi pesi. Questo è il tasso complessivo di sconfitta di quel team. Ovviamente, un team più forte avrà meno sconfitte, quindi avrà un tasso di sconfitta minore, e quindi devo trovare qual è la, la composizione di questo team migliore. Ok? Questo lo posso fare con le informazioni che ho già nel grafo, non mi serve altro. Mi serve però impostare un algoritmo di ricerca che permetta di generare tutti i possibili insiemi di K piloti. Eh, quindi. Dovrò avere, diciamo il metodo più di alto livello, che cos'è? È un metodo del modello che restituisce una lista di driver, getDreamTeam, e basta, cioè non riceve parametri perché è, ah no scusate, k, data una certa dimensione. Poi tutto il resto, la stagione la so già, il grafo lo conosco già, eccetera. Quindi, dato il grafo che conosco e il k che mi viene specificato, trovare questo, questa lista eh, di k elementi. Allora, devo ovviamente, andando, facendo una ricerca alla cieca, devo andare a provare tutte le possibili combinazioni di k elementi. Quindi devo provare a prendere il primo, il secondo, il terzo, e il quarto... Primo, secondo, terzo e quinto, primo, terzo, secondo, terzo e sesto e così via, eh, in tutti i modi possibili e immaginabili. Allora questo lo posso fare impostando una procedura ricorsiva che, ricordiamoci come ragioniamo sulle procedure ricorsive, la soluzione totale, quindi il punto d'arrivo della ricorsione, deve essere un insieme di quattro vertici. La soluzione parziale è un insieme di 0, 1, 2, 3 vertici minore di k. Quindi io costruisco delle soluzioni parziali aggiungendo ad ogni livello di ricorsione un vertice in più. Quindi io parto dal primo, vertice, primo livello della ricorsione e mi chiedo qual è il primo componente del Dream Team provo il driver 1, il driver 2, il driver 3, il driver 4, li provo tutti. Secondo livello, quindi ne fisso uno, driver 7. Secondo livello di ricorsione, io ho già un, dream team, un team parziale, non è Dream, un team parziale, fatto dal 7 che ho scelto a livello 1, e a livello 2 mi chiedo qual è il secondo componente del Dream Team? E li proverò tutti tranne il 7 cioè tutti i driver che non sono ancora nel team. Terzo livello di ricorsione, idem, ho già due selezionati, il 7 e il 9, e dovrò trovare qual è il terzo driver. Quindi ad ogni livello di ricorsione io che cosa ho? Arrivo, ho in ingresso un, la, la, la composizione di un team. E il mio scopo nella ricorsione è quello di aggiungere un elemento a quelli che già ci sono scegliendolo tra chi? Tra tutti coloro che non sono ancora stati scelti, che non fanno ancora parte del team, cioè non voglio aver duplicati ovviamente. Ok? E Quindi questo nella parte generativa della ricorsione, in cui genero soluzioni. Poi nella parte terminale cosa succede? Io mi fermo quando il team che ricorsivamente sto costruendo ha dimensione pari a K. A quel punto calcolo quel tasso di sconfitta definito in quel modo e confronto quel tasso di sconfitta calcolato per quel team specifico col eh, tasso di sconfitta generale, cioè col, cioè col tasso di sconfitta migliore che ho trovato finora. E se sì, mi salvo la soluzione e vado avanti con la ricorsione, fino a quando non ne trovo tutti. Allora. Mettiamoci al lavoro, la prima cosa che abbiamo capito è che la procedura ricorsiva cosa riceve come parametri? Riceve un sottoproblema fatto da il passo, il team noto finora che sarà io lo indicherei come set visto che ci interessa prendere insieme di vertici sottrarli, vedere che non siano compresi eccetera, è più comodo avere un set che non una lista di driver che è il team e ovviamente K mi servirà conoscerlo quindi questa procedura commentiamola così quindi questa procedura ricorsiva è ricerca. Allora, eh, innanzitutto abbiamo in ingresso, ricevo il team parziale composto da passo elementi. il dimensione del team parziale corrisponde al livello della ricorsione o al livello della ricorsione meno 1 vediamo un po' come fare al, possiamo dire che il passo 0 della ricorsione ho un set di 0 elementi quindi passo passo parte da 0 Quindi il primo livello, quello che chiamo il primo livello della ricorsione, lo identifico con un passo uguale a 0, anziché 1, solo perché così è più facile, perché passo 0 vuol dire che ho già 0 elementi ne devo mettere uno in più, cioè il primo. Poi fate come volete, però è solo per chiarire le idee sulla che relazione c'è tra il numero di elementi, quale elemento devo aggiungere se sono al passo 3. Se sono al passo 3 vuol dire che ho già 3 elementi devo mettere il quarto. Dopodiché, nel caso... Il caso terminale è quando passo uguale K, giusto? Perché per co, per come abbiamo appena definito passo, se il passo vale K vuol dire che il set è fatto da K elementi, vuol dire che è già un team della dimensione desiderata. Ed in quel caso va calcolato il tasso Com'è che chiama il testo? Il tasso di sconfitta. Altrimenti si procede ricorsivamente ad aggiungere nuovi vertici, un nuovo vertice, il passo più unesimo. scegliendolo tra i vertici non ancora presenti nel team ok questa è la filosofia che stiamo cercando di mettere in campo in questa ricorsione A livello di codice abbiamo i soliti blocchi. Prima di tutto controlla se sono in una condizione terminale. Quindi, siamo in un caso terminale? Beh, abbiamo appena detto qual è la condizione che ci dice che siamo in un caso terminale se eh, passo uguale k. Se passo uguale K allora devo calcolare questa cosa qua e eventualmente aggiornare il massimo. Quindi c'è scritto calcolare tasso di sconfitta del team eventualmente aggiornare il minimo. Ci torno dopo a questo. Invece se non sono nel caso terminale, quindi un bel else, sono nel caso normale e quindi devo selezionare il prossimo vertice. So che passo è minore di k e quindi devo scegliere il prossimo vertice. Il prossimo vertice lo scelgo tra tutti i vertici che non sono ancora parte del set. Come faccio a farlo? Beh, posso avere un set di driver eh, candidati, candidati ad essere aggiunti al set, uguale new set di graph.vertexset. New set. cioè mi, fa, mi faccio una copia del vertex set, perché da questa copia tolgo quelli che sono già nel mio set, quindi candidati, punto, remove, all, team. E a questo punto questo set di candidati sono tutti e soli quelli che devo provare a aggiungere uno a uno. Quindi for driver di due punti candidati. A questo punto faccio ricorsione e poi backtracking, cioè rimetto le cose a posto. Quindi ricorsione significa team.add di D, aggiungo l'elemento di al team, ricorsiva, di passo più uno, team, k, e poi, come dicevo, backtracking, rimetto le cose a posto, remove, dd, remove, Fuori. Sì, allora l'altra alternativa, io così facendo mi sono prima calcolato quali sono i candidati e poi uno per uno ho provato a testarli, l'alternativa sarebbe stato fare un ciclo qua direttamente sul vertex set e poi dentro il ciclo fare un if not contains, no? se questo D non è contenuto dentro set allora faccio, no, dal, dal punto di vista logico equivalenti nel caso in cui la condizione sia un po' complicata se io me la gestisco a parte lavorando con i set forse è un pochino più chiaro ma e direi che dovrebbe bastare così direi quindi possiamo provare a vedere Fare una cosa molto brutta, mettere un print line qua. Vediamo se sta generando le cose che ci servono. Te sto facendo girare la ricorsione, dico quando arrivo al caso terminale, anziché fare tutti i conti semplicemente stampo cosa ho trovato. Però nel frattempo sto motore di ricorsione va avanti e le dovrebbe generare tutte. Io quindi dovrei vedere tutti i tutte le possibili coppie o terne o quaterne di, di, di piloti ovviamente e quindi poi dopo andiamo a sistemare il caso terminale il caso terminale è un po' noioso perché devi fare tutto quel conto lì con gli archi con i pesi però prima siamo sicuri di generare i team bene una volta che generiamo i team bene il resto è codice palloso ma non più difficile non più difficile eh, però per poterlo testare dobbiamo dare il lancio alla ricorsione farò partire la prima volta allora l'avvio della ricorsione sia, vabbè devo passargli il passo 0 un set iniziale vuoto e k quindi inizialmente devo creare il set set di driver team uguale new hash set vuoto e quindi la prima volta posso chiamare ricorsiva, passo 0, il team che ho appena creato e il k che mi è stato dato come parametro. Ritorno, ritorno null per il momento così io non ho un errore di compilazione, poi ovviamente qua devo ritornare il, il team migliore. Ok? Allora questo è un metodo che già potremmo chiamare dal controller direi, quindi torniamo nel controller dove c'è un metodo trova Dream Team da cui devo estrarre ovviamente il valore di k, quindi avrò string ks kstring uguale txt input k, si chiamava così quella casella get value. Ah, get text, scusate, non get value. È una casella di testo. E poi devo estrarre il valore di k con un parse integer.parseint di k stringa. Verificare che catch di eh, questo genera una, me lo dimentico sempre number format exception. Nel caso in cui ci sia number format exception vuol dire che Questa stringa non andava bene e quindi stamperò un messaggio d'errore. Parla N, chiuse virgolette, ed esci. Altrimenti, K è una roba buona. E potrei controllare che sia positivo, ma. Concentriamoci sulla discorsione. K è valido e quindi posso chiamare model.getDreamTeam di K. Va bene. Hai ragione, così. Ok? Allora, vediamo cosa succede. Al momento... Quando cliccheremo su questo, la ricorsione dovrebbe partire e stamparmi sulla console. Se K uguale 2 le coppie di driver, così verifichiamo che faccia la cosa giusta, allora anche qua apriamo un po' la console, scelgo. chissà perché mi viene a il 2015. Mettiamo K uguale 1 dovrebbe funzionare. A questo punto il team dovrebbe essere fatto da un pilota solo. Infatti ciò che mi stampa sono dei set, ciascuno fatto da un pilota solo, che dovrebbero essere tutti i piloti dell'anno. Se scelgo invece un team da due, rilancio la ricorsione e mi genererà molta più roba con tutte le coppie di piloti non stupitevi che ci siano queste cose qua in mezzo cioè questo era carino no? perché Hamilton era sempre il primo copiato ad altri poi in questo secondo vedete che c'è Sainz, e perché è al contrario è semplicemente perché è un set quindi l'ordine degli elementi non è detto che, che sia in qualche modo conservato però ci sono tutte le coppie eh se erano 23 o giù di lì il, i piloti, le coppie sono 23 per 22, chiaramente sono di più. Se io vado su 3, mi stamperà tutte le terne, l'importante è che non ci siano mai ovviamente gli elementi duplicati. Eh, ovviamente questo crea dei duplicati, cioè rimettiamo il 2. Perché quando noi abbiamo da qualche parte l'insieme Hamilton-Sainz, so, sono pronto a scommettere che più, più avanti ci sarà di nuovo. Perché ci sarà di nuovo? Perché come quando faccio io la ricorsione, scelgo il primo con tutti gli altri, quindi sceglierò il primo e il secondo poi quando torno indietro una ricorsione sceglierò il secondo e poi sceglierò tutti gli altri compreso il primo quindi si ripeterà Io so qua, non lo trovo ma c'è di sicuro sono pronto a scommetterci Hamilton Merck vedete che Hamilton salta fuori vabbè c'è quindi in realtà la ricorsione è un pochino sovrabbondante perché mi crea tante volte lo stesso set. Non ho qua un criterio per poter sparigliare, aggiungo solo un elemento se potrei, potrei farlo, potrei pensarci per ottimizzarlo più avanti. Per evitare di prendere, nel caso delle coppie, sia la coppia AB che la coppia BA. Nel caso di due normalmente si mette una condizione di, appunto, asimmetrica del tipo l'id del primo è maggiore dell'id del secondo e quindi automaticamente evito di prendere due volte la stessa coppia. Nel caso in cui siano più di due, come generalizzare questa condizione di asimmetria non è, non è solo una riga di codice, quindi eventualmente ci pensiamo dopo. Ehm, torniamo indietro. La ricorsione quindi genera questi set. Adesso il lavoro che rimane da fare è qua. Calcolare il tasso di sconfitta del team. Vabbè, int tasso uguale dis.tasso sconfitta team. lo metto in un altro metodo perché là sarà un casino e poi eventualmente aggiorna il minimo aggiorna il minimo vuol dire che quindi devo avere una variabile che mi rimane quindi una variabile di questo metodo una variabile che memorizzo nel modello direttamente che si ricorda qual è il team migliore che ho visto quindi se a questo punto avrò tasso è minore del, del tasso best chiamiamolo così o tasso min, così ci ricordiamo che è un minimo allora, aggiorno il tasso minimo al tasso di sconfitta attuale e mi salvo qual è il team che ha costituito questo tasso minimo. Quindi il team minimo uguale new array list di team. Creo una nuova lista partendo dal team attuale. mi dice ma perché una lista e non un set ma per poi alla fine devo restituire una lista al mio controllore quindi visto che il best mi serve questo team minimo mi serve per restituirlo al controllore tanto vale che me lo salvi già in una forma che è pronta per essere restituita allora questo tasso min e team min ovviamente sono variabili che devo definire all'inizio del modello quindi sono le variabili di stato della ricorsione, che sono il tasso min e lista di driver tmink. TM Queste variabili vabbè, le definisco dentro il modello, ma quando, parto, quando lancio la ricorsione dovrò averle inizializzate ogni volta ai valori opportuni. Quindi questo nella GetDreamTeam, prima di lanciare la ricorsione, devo impostare il eh, tasso minimo a, ad esempio, integer.maxValue. Sto calcolando un minimo, quindi inizializzo la variabile a un valore grosso e eh, invece team minimo null. Così la prima volta che arriverò al caso terminale sarò sicuro che il tasso calcolato per questo team è minore del minimo e quindi team min verrà, al posto del null ci metto un team effettivo. Okay, quindi queste due variabili, il tasso minimo lo inizializzo al massimo, il t minimo, vabbè, ci metto un nullo eventualmente per cancellare quello della volta precedente per non averlo tra i piedi, prima di iniziare la ricorsione. Queste sono variabili che sono variabili di distanza del modello, quindi sono sempre le stesse, tutte le procedure ricorsive condivideranno sempre le stesse variabili. Alla fine della ricorsione queste variabili ci sono ancora e quindi... Posso, essere, posso usarle per restituire la, la composizione del team minimo, cioè team di, di sconfitta minima, di tasso di sconfitta minima, restituirla, dicevo, al controller. Allora, tutte le parti intelligenti le abbiamo fatte, ci rimangono le parti noiose che sono il metodo tasso di sconfitta. Allora, creiamo questo metodo, maledetto. Allora, private int, tasto di sconfitta, set di driver, cosa devo calcolare? Allora devo calcolarmi tutti gli archi, fare la somma dei pesi, ok? di tutti gli archi il cui vertice di partenza sia un vertice esterno al team, quindi non appartenente al team, e il cui vertice d'arrivo sia un vertice interno al team. Se è così, prendo i pesi. Allora, c'è 160 modi diversi di farlo. Probabilmente uno più semplice dal punto di vista riga, del numero di righe di codice è iterare sugli archi, Per tutti gli archi del grafo. E di ciascun arco mi chiede, senti, ma tu, arco, eh, nodo di partenza, vertice di partenza del grafo, è vero che non sei nel team? e tu vertici d'arrivo, vero che sei nel team se sì, ti sommo il peso e così non devo, impazz non devo impazzire a fare il doppio loop sui vertici se quello che mi serve è sommare archi, itero sugli archi quindi proviamo così mi serve int tasso uguale 0 devo incrementare sta roba per tutti default Weighted Edge, gli archi del mio grafo, in ordine, qualsiasi mi arriva in un Edge Set, ma io a questo punto vado a controllare, <clears throat> mi serve il tuo peso se, uh, get Edge Source di E, questo è il vertice di partenza, se questo vertice di partenza non è nel team quindi not team.contains di lui se il team non contiene il vertice di partenza e il team invece contiene il vertice di arrivo Get target source, get edge target, ecco qua. Allora questo arco mi serve, perché è un arco che va, parte dall'esterno del team e arriva all'interno del team. Nel caso... In questo caso l'arco, il grafo scusate, è un grafo orientato, quindi non ho confusione tra edge e target, è ben chiaro chi è il SUS chi è il target. Se fosse un grafo non orientato, una cosa del genere sarebbe più complicata da fare, perché sapete che in un grafo non orientato il, il, il SUS e il target sono intercambiabili, quindi devi sempre ogni volta chiederti da che parte sta. Ma in questo caso direi che basta questo. Allora, questo è un arco di quelli che mi interessa, non è una sconfitta tra due driver esterni al team, e neanche una sconfitta tra due driver interni al team, è una sconfitta di uno dei, dei, dei membri del team da parte di uno dei non membri del team. Allora in questo caso questo va a aumentare il tasso di sconfitta, quindi il tasso eh, lo incremento di una quantità pari al peso di quest'arco qui che ho appena trovato. non graphs, graph.get edge edge return tasso Allora, che complessità ha questa roba qua? Cioè Quanto tempo ci, ci perdiamo lì dentro? Eh, ci perdiamo un tempo proporzionale al numero di archi totali del grafo che non è il numero di vertici al quadrato perché noi gli archi li mettiamo già solo dove c'è il peso diverso da zero dove c'è il numero di conflitti diverso da zero eh, Se uno volesse forse eh, prendere una soluzione forse, dico, eh, bisognerebbe testarla un pochino più veloce potrebbe ragionare col fatto che il team è piccolo e quindi il, eh, presumibilmente il numero di vertici nel team è molto minore del numero di vertici fuori dal team. E allora io potrei pensare di iterare sui vertici del team e per ciascuno di questi andare a prendere gli archi entranti, allora probabilmente considererai meno, meno archi in totale, però poi ho codice più complicato quindi magari il tempo lo perdo lì. Hm? Ma questo dovrebbe, insomma, dal punto di vista funzionale, mh, essere a posto. Allora, questo dovrebbe permettere a questo caso terminale di funzionare. Io magari sposto questa print line qua sotto, così mi stampo solamente il team e il peso. tasso min più spazio più team.toString più a capo, no, print line mi dà già capo da sola, mi faccio stampare via via che trovo qualcosa di migliore, così vedo la progressione della ricorsione. e poi a questo punto posso anche dove è la cosa? lui che non, non gli piace qui un punto e virgola vuole e poi an va vado ancora nel controller a questo punto a, a ottenere questo risultato e eventualmente stamparlo cioè visualizzarlo nell'interfaccia team.toString più a capo così in modo molto brutto per il momento, ma vediamo un po' cosa succede. Allora, apriamo la console, prendiamo il 15, dimensione di K partiamo da 1. Allora, Lui è partito da alcuni archi, eh, ha provato diversi team, vedete che qua non ci sono più tutti i, i team da uno, che abbiamo, prima li avevamo stampati tutti, qui stampiamo solamente quelli che migliorano il best, quindi vedete che il peso via via decresce fino a trovare Hamilton che è quello, il team da uno migliore è fatto da Hamilton, che guarda caso è il migliore dell'anno, no? non è detto che debbano coincidere per forza perché qui calcoliamo solamente le sconfitte invece per prendere il pilota migliore calcoliamo anche le vittorie quindi. invece il team da 2 migliore qual è? è fatto da Rosberg e Hamilton il team da 3 migliore Rosberg, Vettel e Hamilton 4 ci mette già un po' di più ci ha messo anche dentro Raikkonen 5, qui c'è una ricorsione, quindi ogni volta che salgo di 1 aumento, in questo caso moltiplico per 5 il tempo, 6 non lo provo, vabbè. e alla fine trova un team da 5, cambio la stagione, Vediamo che funzioni, il pilota minore 67 è questo, vabbè, sono dei piloti che non conosciamo, ma... Okay. Allora. Commentiamo questa stampa qua che ci dà solo fastidio. Dove ero nel model? Cosa c'è non ti piace? beh, certo, questo è metodo di prova. E quindi dovremmo avere, dicevamo, risolto anche il secondo punto attraverso questa procedura ricorsiva dove il cuore è ovviamente fatto da queste tre righe qui e la parte più di calcolo l'abbiamo delegata a questo metodo di tasso di sconfitta se volessimo rendere questo più veloce e più efficiente vabbè, o potremmo andare a misurare quanto tempo ci mette la tassa di sconfitta e vedere se farla un pochino più rapida però non più di tanto perché questa viene chiamata solamente ricordate, alla fine della ricorsione il, il, la maggior parte del codice invece passa di qua qua non c'è molto da ottimizzare uno potrebbe dire ma se metto l'IF NOT contains è più veloce del REMOVAL non lo so, possiamo provare però sarà una differenza probabilmente di qualche percentuale ciò che farebbe veramente la differenza sarebbe abbattere il numero di chiamate ricorsive cioè l'efficienza qua la faccio non tanto andando a ottimizzare la singola funzioncina o il singolo ciclo ma cercando di ridurre il numero complessivo di chiamate un esempio è quello che dicevamo abbiamo già notato che lo stesso set viene, usato, viene chiamato più volte allora, come facciamo a evitare che se io ho un set fatto da A, B, C, più, a, più tardi crei un set fatto da B, A, C, che in realtà è lo stesso set, perché se set di permuto in realtà il genere in ordine è diverso, ma il set è sempre lo stesso. Allora, potremmo avere un criterio in più in cui aggiungo un elemento di asimmetria. Immaginatevi set di quattro elementi. I set che contengono tutti i set che contengono gli stessi quattro elementi. Ok? Quindi abbiamo quelle quattro ragazze lì e le mescoliamo in tutti i modi possibili. A noi non interessa avere tutti i rimescolamenti possibili, ne dobbiamo scegliere uno. Allora, c'è un modo di costruire il set in cui dopo che hai scelto la prima persona, la seconda venga in modo univ... univoco? Allora, potrei farlo ad esempio dice... uh, uh, avendo un attributo, poi pensiamo quale, crescente. Che so, il driver id è un numero. Allora, io posso decidere che nella mia ricerca vado a prendere solamente i candidati che hanno un driver ID maggiore del candidato precedente. Ok? Quindi se io inserisco 20, 22 e 30, che erano i due, l'esempio precedente, il 30, dopo che ho inserito il 22, il 30 lo posso considerare perché è un driver ID maggiore, ma se invece come primo ho messo 30, io il 22 non lo considererò mai questo si può fare, però richiede una certa modifica al nostro codice, di due tipi, uno anzitutto bisogna usare una lista e non un set qua, perché? Perché ho detto io devo aggiungere un candidato che abbia l'ID, il driver ID, maggiore dell'ultimo candidato che ho inserito, di quello alla sua sinistra. E per sapere qual è l'ultimo, il penultimo, eh, mi serve l'ordine con cui ho inserito i candidati. Non è più un set. Oppure devo, mi serve un parametro in più che mi dica qual è l'ultimo che ho inserito. Perché altrimenti dal set non posso dire con chi ti confronto. Dovrei confrontarti con tutti, ma allora sto perdendo tempo, anziché guadagnando. No? Quindi devo un attimo fare attenzione perché adesso non sono in grado di dire, quando sono in un certo livello della ricorsione, al passo precedente chi ho messo e quindi non so con chi confrontarti. Questa è la prima modifica. La seconda modifica è qua. A questo punto avremo un secondo tipo di caso terminale, che è quello in cui non riesco a comporre il team. Cioè io adesso sono sempre sicuro di riuscire, se K è minore del numero di driver, sono sempre sicuro di metterne 4, K, perché non ho condizioni. Ma se invece comincio a mettere le condizioni sull'ordine, allora se io i primi tre casualmente, Avevo già i driver D massimi, i tre più, più grossi come numeri, e il quarto non lo troverò, perché non troverò nessun driver non ancora preso che abbia un driver D maggiore dell'ultimo. Fine. E allora la ricorsione può anche terminare prima che il passo sia uguale a K. Cosa devo fare in quel caso? Niente. Cioè, Niente nel senso proprio di non far niente ritorna su e basta, però devo intercettarlo come caso per, per eh, evitare di dover andare avanti all'infinito a, a cercare di inserire un elemento che non c'è. Quindi se volete provare a giocarci eh, per vedere se uno riesce a salire da 5-6 di 5-6 elementi a team, team più grandi, eh, una delle direzioni possibili, la prima che proverei a esplorare è questa, perché mi permette ad esempio con un dream team da 5 di ridurre il numero di chiamate ricorsive di 5 fattoriale, che sono tutte le permutazioni da 5, 120 volte. Un dream team da 6, me lo riduce di 6 fattoriale. Mi rimane sempre fattoriale tutto, ma perlomeno di un gradino in meno. Questo, però, ovviamente in sede di, di esame non ci interessa, okay? perché non, non, non possiamo immaginarvi di avere tutte le ottimizzazioni possibili. La cosa importante è avere la l'algoritmo ben impostato è funzionale e eh, che arrivi al risultato su, su casi piccoli. L'esercizio io lo darei per terminato, per una volta nell'anno ho finito 10 minuti prima, quindi se avete domande potete farmele altrimenti vi, vi regalo questo quarto d'ora e va per tutte le volte che vi ho fatto arrivare in ritardo il resto dell'anno. Va bene, allora chiudiamo qua, grazie.